Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Oggi vi ripropongo il money glitch che vi ho portato ieri Ma in maniera un po' più semplificata Fatto un po' alla mia maniera diciamo Allora per fare questo glitch io sto usando la moto eh, Però voi potete usare quello che volete ovviamente con la moto esploderò e morirò però è qui la miglioria diciamo la, la semplificazione del glitch è questa per fare il glitch avete bisogno della base operativa piena, una LG retro custom e come nel mio caso o una moto, o una faggio o un veicolo blindato vedete voi come lo volete fare a questo punto ragazzi eh, piazzate una mina di prossimità dall'altra parte della base operativa tornate al lato opposto e eh, vi fate comparire la scritta base operativa piena quando comparirà questa scritta? tasto PSN e eh, tornate in game automaticamente la scritta scompare e eh, qui andiamo a vedere la miglioria di cui vi parlavo qui non parlerò ma ascoltate dovete ascoltare come avete ascoltato ragazzi eh, diciamo la scritta garage pieno compare prima che io esploda quindi quando vi compare la scritta garage pieno accettate subito perché la mina di prossimità vi farà esplodere subito in seguito vi farà esplodere quindi voi accettate garage eh, base operativa piena e eh, automaticamente qualche frazione di secondo dopo come avete visto nel video scoppiate poi lo sentite dal BIP ragazzi, quindi regolatevi con il BIP, alzate il volume del, del gioco e sentite il BIP questo è un metodo eh, un po' più semplificato, però potete fare anche il vecchio metodo dopodiché non serve che vi suicidiate, richiamate la LG Retro Custom che volete duplicare, duplicare la LG retro custom o qualunque auto custom eh, è la soluzione migliore perché ci renderà più soldi di tutti. Allora a questo punto ragazzi vi dovete creare la situazione del, del teletrasporto in auto. Come vedete io ho chiamato un centro operativo, voi chiamate qualunque cazzo di veicolo abbiate a disposizione per poter fare questa cosa del teletrasporto. È abbastanza semplice ragazzi, non mi chiedete come faccio a teletrasportarmi, dove incastro la macchina, cioè dovete avere un po' di inventiva Quando siete sicuri che vi teletrasporterete avrete il menu pad, vi posizionate su ovviamente rimanda veicolo in deposito E schiacciate triangolo e X insieme in maniera da teletrasportarvi e rimandare il veicolo in deposito ragazzi, è abbastanza semplice Riandate all'entrata all della base operativa, vi comparirà base operativa piena, entrerete e il glitch è fatto ragazzi. Quindi eh, mi raccomando cercate di sfruttare questo glitch perché è abbastanza semplice, invece di stare lì a fare domande dal cazzo come incastro la macchina, dove la incastro, eh, ragazzi, eh, poi uno risponde alla cazzo de cane insomma viene veramente eh, distinto di dirle incastratevela nel culo l'auto però insomma sono una persona civile e queste cose non le faccio però ragazzi un po' di inventiva non guasta quindi siate in... inventivi nei glitch dovete comunque eh, inventare perché altrimenti eh, non è che io posso stare lì a comprare tutte le basi operative per farvi vedere i punti dove incastrare le auto e cazzi e mazzo quindi ragazzi, il glitch funziona ancora, sono le 7.40 di sera. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.